Va bene, allora iniziamo la, la, la prima delle ultime due settimane che sono come anticipato dedicate interamente all'esame, sotto due forme diverse, le lezioni che facciamo in aula saranno praticamente solo risoluzioni dei temi di esame vecchi, l'obiettivo diciamo, sarebbe almeno quello di coprire quelli dello scorso anno, quindi gli ultimi quattro appelli, quindi cominceremo oggi eh, a iniziare due appelli, uno adesso e uno alle 10 quando arriverà Marcelli e poi ovviamente non ce la faremo in un'ora e mezza a, a, a risolvere completamente un esercizio, quindi probabilmente ci vorranno due lezioni eh, per ogni tema d'esame, però tra questa settimana e la prossima cerchiamo di coprire il maggior numero possibile di temi d'esame. E poi in laboratorio invece faremo le, le simulazioni d'esame eh, in cui vi daremo un testo eh, e cercheremo anche di Così impostare le modalità di svolgimento dell'esercizio in modo il più simile possibile all'esame reale. Mm. Quindi, quello che stiamo cercando di fare in questi giorni è tra l'altro uno dei motivi per cui il testo eh, delle esercizioni di mercoledì non l'abbiamo pubblicato e non lo pubblicheremo fino a mercoledì. Eh, eh, in modo che lo vediate sul momento, così come all'esame lo vedete sul momento. Eh, ehm, sarà quello di: dicevo, quello che stiamo facendo in questi giorni sarà quello di pensare praticamente a quattro esercizi. Come se fossero quattro esercizi d'esame, e poi di questi quattro ne scegliamo due, li proponiamo come simulazione e gli altri due come esame. Cioè, nel senso che l'esercizio che stiamo cercando di fare anche noi è di cercare di eh, ottenere lo stesso livello di difficoltà o di tipologia di esercizi eh, per simulazione e per l'esame, hm? in modo da rendere la prova più realistica possibile. Allora, per quanto riguarda spendo solo dieci minuti, tanto abbiamo tutti bisogno di svegliarci. Ehm, per quanto riguarda le modalità di svolgimento dell'esame, c'è il regolamento scritto, però direi che il tutto è riassunto da questo flowchart no? che eh, vi avevo flashato una delle prime lezioni, ma adesso è ora di diciamo, andarselo a studiare, no? un pochino più nel dettaglio, quindi come si svolge l'esame e anche come si svolgono queste due simulazioni. Allora, ehm, Ovviamente sia per l'esame che per le simulazioni il vincolo è quello di lavorare eh, sui PC del laboratorio. Okay, quindi, questo mercoledì, mercoledì prossimo, le portate, se lo portate, tenetelo in borsa mh? perché cercate di lavorare sul PC del laboratorio. Questo serve a voi perché prendete maggior dimestichezza in vista dell'esame. Serve anche a noi per verificare che su quei PC ci si sia tutto installato nel modo corretto: nel senso che è meglio scoprire se Eclipse non funziona adesso piuttosto che il giorno dell'esame. Okay. Allora cosa succede? Succede che io eh, al giorno dell'esame fisserò degli, degli orari dell'inizio dell'esame, come vi dicevo il primo appello molto probabilmente dovremmo fare a tre turni e eh, per ciascun turno facciamo un appello che è 20 minuti prima, quindi diciamo il primo turno inizia alle 9, quindi l'appello è alle 8.40, alle 8.40 quindi ci troviamo fuori dall'app, faccio l'appello, verifico i documenti e entrate e cominciate a sedervi. No? Dove vi, dove vi, diciamo, davanti al computer a cui vi, vi destiniamo e, eh, e cominciate a controllare che sia tutto a posto e caricare sui computer del laboratorio il materiale di cui avete bisogno mm? quindi poi potete entrare con il vostro, vostro login, con la vostra password nel pc del laboratorio quindi in queste due settimane se per caso non avete eh, o non vi ricordate la password oppure non siete mai entrati su quelle macchine in questo semestre fatelo così avete già login e password, evitiamo di fare casino il giorno dell'esame e eh, in questi 20 minuti potete eh, diciamo così, copiarvi sul, sulla vostra area di lavoro, sulla, sulle vostre cartelle, eh, diciamo così, riservate al vostro utente sul PC, ciò che volete, ciò che pensate che vi serva eh? e vi consiglio di provare a vedere se tutto funziona. Quindi pre preparatevi un progetto semplice che però abbia JavaFX, Java, abbia un piccolo database, eccetera, in modo da caricarlo, vedere che tutto funzioni, no? fate un run, vedete che il database funziona, si collega, la password la conoscete, eccetera, eccetera. No? Eh, ai termini di questi 20 minuti no? si dà per scontato che tutto funzioni. O meglio, se qualcosa non funziona, abbiamo tempo per intervenire, spostare di macchina, sistemare la configurazione, quello che sia. Okay? In modo da essere tranquilli che quando parte il tempo dell'esame almeno il problema diciamo così hardware software di base eh, l'abbiamo risolto ecco quando parte l'inizio dell'esame vi chiederò di togliere di mezzo tutto nel senso che hm, telefoni, chiavette usb e cose, e cose varie li mettete in borsa hm, per la durata dell'esame quindi prima potete portarvi ciò che volete poi nel momento in cui distribuiamo i testi ovviamente mettete fuori tutto ciò che può essere usato per scambiare dati, scambiare informazioni, per questo vi dico copiatevi prima ciò che pensate che vi possa servire. Tenete presente che durante la durata dell'esame ovviamente potete continuare a usare internet, quindi eh, se, se c'è qualcosa che vi serve che è online eh, non avete bisogno di copiarlo prima. Hm? Ok, A questo punto l'inizio dell'esame in che cosa consiste? Consiste essenzialmente nella distribuzione, e qui torniamo un pochino indietro come tecnologia rispetto a quanto siamo abituati, la distribuzione del testo dell'esame che sarà un foglio di carta, come faremo mercoledì in laboratorio su cui c'è scritto il testo sopra, e poi vi proietto un indirizzo, una URL, eh, da cui scaricare il progetto. Eh, purtroppo non riusciamo a usare come facciamo normalmente GitHub per scaricare queste cose, eh, soprattutto perché diciamo così, il testo durante la, cioè lo svolgimento dell'esame deve essere riservato. Cioè se lo pubblico su GitHub poi c'è qualcuno da fuori che lo vede, fa l'esercizio e in qualche modo. Cerca di farvelo arrivare, E no? allora poi vi dovete preoccupare troppo di queste cose e non di fare l'esercizio bene. E, e quindi dobbiamo diciamo, a andare con metodi un pochino più conservativi, del tipo il testo su carta e il progetto da un sito che, si, che è accessibile solamente dalle macchine del laboratorio. E, quindi anche dall'esterno, mentre che condividiate quell'indirizzo, non, non si riesce a vedere. E quindi vabbè, eh, vi daremo il foglio su carta, che tra l'altro è anche più comodo per pasticciarci sopra, e eh, l'indirizzo da cui vi scaricate il progetto in formato zip e ve lo dovete importare mh, in Eclipse. E a, a questo punto parte l'esame, nel senso che voi vabbè, leggete il testo, scaricate il progetto e all'interno del progetto tendenzialmente c'è il database che dovete importare, mh, abbiamo già la sequela del database che dovete importare sul, sull'istanza di, di MariaDB che c'è su quella macchina. Ok? Allora a questo punto, eh, questo è l'inizio diciamo, dell'esame, durante lo svolgimento non, non fate altro che lavorare, realizzare il vostro programma, eh, qui c'è scritto controllo feroce, nel senso che eh, il controllo che facciamo essenzialmente no, è che eh, non cerchiate di comunicare, né tra di voi né online, quindi se, volete, se avete bisogno di cercare qualcosa usando Google, usando Stack Overflow, usando il Java Doc, benissimo se però aprite un programma di mail, un programma di messaggistica o altro si vede e vi verrà chiesto di allontanarvi. E per questo avete due ore di tempo, quindi dall'inizio alla consegna sono due ore di tempo per svolgere al meglio l'esercizio. Al termine del tempo che cosa succede? Al termine del tempo fissato vi chiediamo di uscire dall'aula, Lasciando progetto aperto e clips così come eh, diciamo così, fin dove siete arrivati, e poi vi chiamiamo uno alla volta. No? Sapete che la votazione di questo esame è su due soglie: una soglia minima e diciamo, una soglia massima oppure l'esame completo. La soglia minima corrisponde all'aver aver eseguito eh, correttamente il primo punto, il primo esercizio dei due che sono proposti sui testi. Okay? Allora la verifica del primo esercizio che corrisponde a alla sufficienza o poco più della sufficienza avviene seduta stante, cioè quel giorno lì in quel momento. Allora cosa facciamo? Eh, nella fase di verifica del progetto minimo vi chiamiamo uno per volta o, o, o, due, o due o tre per volta, ci saranno anche eh, Marcelli e Monge, eh, quindi vi chiamiamo comunque individualmente, venite davanti al PC, insieme facciamo partire il progetto e facciamo qualche prova di funzionamento sul progetto. Sul, esclusivamente su quanto riguarda il punto 1 okay? allora a quel punto eh, sono due casi, o funziona o no se funziona vi diamo già subito un punteggio minimo che può essere da 18 in su tendenzialmente diciamo tra 18 e 21 nel senso che se il punto 1 è perfetto eh, a seconda delle difficoltà però normalmente o 20 o 21 punti è il punto di partenza No? Eh, se c'è qualche piccola imperfezione possiamo scendere di un punto o due, no? rimanendo ancora sempre sotto la, sopra la soglia, no? questa è la novità che abbiamo introdotto l'anno scorso, alcuni è piaciuto, ad altri non così tanto, però negli eh, anni precedenti partivamo da 18, per cui anche la minima imperfezione faceva sì che l'esame fosse diciamo così, non valido. Eh, allora abbiamo pensato di rendere un pochino più difficile il punto 1 in modo da avere qualche puntcino in più da giocarci no, per poter capisci la distrazione del momento, no, magari ti, ti, ti toglie quel punto, quei due punti, ma perlomeno non ti fa saltare l'esame. Comunque quel, questo lo, lo valutiamo al 90%, 95% semplicemente usando il programma, vedendo se funziona, vedendo se l'output è corretto. Okay? Eh, eccezionalmente possiamo anche magari dare un'occhiata al codice se, per capire se c'è appunto la distrazione vedere un punto nel codice ma senza andare diciamo così, a analizzarlo nel dettaglio il codice no? eh, il, la domanda qua è funziona non è stato scritto bene, male eh, eccetera allora nel caso in cui funzioni eh, facciamo prima il caso, eh, caso sfortunato ma più breve nel caso in cui questo primo punto non funzioni quindi eh, non, non dà il risultato corretto Genera delle eccezioni che non deve, no? cioè, non deve, il programma non dovrà mai generare nessuna eccezione, né bloccarsi, eccetera, eccetera, nel senso che le eccezioni dovete controllare voi all'interno del programma, catturare, e gestire, eh, oppure il risultato non è quello che si aspettava, o insomma, non funziona per qualche motivo, fine, no? chiaramente l'esame finisce lì. Eh, se invece funziona, vediamo, come vi dicevo, il voto minimo. E, ci, e a quel punto ci consegnate il progetto. Quindi il progetto, fino a quel momento, è dentro Eclipse, dentro quel PC del laboratorio. A quel punto diciamo: Va bene, l'esame è superato, eh, esporta il progetto in uno zip col tuo nome, cognome e matricola, e così ce lo guardiamo con calma per darvi il voto definitivo. Il voto definitivo, che cos'è? È un voto in cui noi andiamo a valutare il programma nel suo complesso. Quindi il codice, andiamo a vedere il codice sorgente Java, sia del punto 1 che soprattutto del punto 2. No? Il punto 2 è quello più algoritmico, normalmente il punto 1 significa andare a leggere dei dati e magari costruire un grafo, quasi sempre. Il punto 2 significa su questo grafo fare delle analisi più approfondite che possono essere quasi sempre o una simulazione o un algoritmo ricorsivo. No? Eh, e quindi andiamo nella valutazione offline, diciamo se lo consegnate, noi ci a guardare con calma il codice e soprattutto andando a vedere gli aspetti algoritmici, nel senso che beh, è ovvio che se anche il punto 2 funziona alla perfezione questo è 30 o 30 lode e siete a posto, eh, però se non funziona non è così grave come il punto 1 il punto 1 per noi è quello minimo, semplice che si deve saper fare Punto 2 andiamo a vedere anche l'impostazione dell'algoritmo, magari l'algoritmo vi siete dimenticato in caso particolare, non siete riusciti a finirlo in tempo, eccetera. Lo valutiamo, chiaramente dando, abbiamo tutta la, la, la, la fascia di voti che va dal 20 al 30 per valutare diciamo così, quanto avete fatto nella seconda parte, nel secondo esercizio. E quindi a quel punto poi vi pubblicheremo i risultati eh, prima o poi essenzialmente, eh, quando riusciamo a correggerli, che dipende ovviamente dal numero di persone che, che consegnano. Eh, però in ogni caso quello che eh, è certo è che voi uscite da quell'aula in quel giorno sapendo se avete superato l'esame oppure no poi magari non sapete il voto esatto oppure avete un sospetto, un'idea sì, se dice: il secondo punto ho appena accennato ho scritto tre righe di codice vabbè eh. Probabilmente non mi aggiunge nessun punto rispetto a quello che avevo. Invece l'ho fatto Quale tutto, funziona Quale tutto, allora vi potete già immaginare, avete magari preso un buon voto e poi dopo, vediamo poi qual è il valore. Però eh, almeno riuscite ad organizzarvi facilmente con gli appelli di, diciamo, di, fine, di fine carriera, in un certo senso, visto che siamo al secondo semestre del terzo anno. Ovviamente questi risultati facciamo in modo di darveli prima del, dell'appello successivo. Mm. Um. Direi che questo è quanto, non mi viene in mente altro da dire che, che possa, a meno che non abbia dimenticato qualcosa. Vabbè, il consiglio che do è chiaramente di puntare a fare l'esercizio completo. Non puntare a fare solo il primo punto, cosa che purtroppo storicamente vedo che molti tendevano a fare eh, perché. Dice, vabbè tanto basta questo, eh, ti basta questo, però diciamo, per esperienza se ti prepari solo per questo eh, la probabilità che non ci arrivi probabilmente è alta, no? perché eh, se, se, eh, è facile se uno diciamo, così si è preparato complessivamente sul corso, se uno si prepara solo su quello eh, c'è diciamo, anche il rischio di, di non arrivarci, ecco. quindi eh, a me piace lavorare di più e, e valutare più, de, più delle vostre prove. Cercheremo anche eh, anche se questo non lo prometto sempre in tutti gli appelli di, eh, dopo, dopo l'esame di pubblicarvi le soluzioni, soluzioni possibili, no? quelle che siamo risolto noi eh, di quell'esercizio in modo che lo possiate poi eh, controllare, confrontare mentre aspettate i risultati hm? Vabbè, questo è essenzialmente il modello di svolgimento nulla di particolarmente nuovo salvo che diciamo, questo mh, meccanismo eh, entra e esci, eccetera L'altra cosa che succede è che a volte quando eh, ci sono persone che a un certo punto, dopo che hanno consegnato, si accorgono che probabilmente hanno sbagliato, eccetera, allora decidono di ri, eh, rinunciare eh, quindi cioè, di andarsene essenzialmente senza fare la verifica al PC. No? Perché magari diciamo, tanto sono sicuro di l'hanno sbagliato, inutile che aspetto un'ora che mi chiami per vedere. Allora, a quel punto lì io prima di chiamarvi uno a uno vi chiedo se qualcuno vuole ritirarsi. Può darsi che ci sia qualcuno. Um, ecco, l'altra cosa, c'è ecco, in mente qualcosa, non so proprio quale, quale eh, fate attenzione che il progetto che consegnate, che ci fate vedere, è uno e deve funzionare in quel momento in cui lo guardiamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se durante lo svolgimento, dopo la prima ora, avete il punto 1 funzionante, perfetto, avete eh, cominciato a sviluppare il punto 2, eccetera. Eh, però negli ultimi cioè, continuate a verificare che il punto 1 continui a funzionare ok? non che andate avanti, magari sì, si modifico il controller, se c'è un errore di compilazione eccetera, allora il punto 1 funzionava e poi però lavorando nel punto 2 l'ho rotto o perlomeno non, cioè, no? capita, no? tu scrivi un metodo c'è cioè, gli errori di compilazione in rosso nel momento, gli ultimi 10 minuti no? usateli non per sviluppare un nuovo codice all'impazzata eh, ma eh, per verificare che almeno la parte 1 funzioni eh? perché altrimenti cioè, vi fate molto del male da soli perché noi arriviamo lì facciamo per partire no non parte non, non compila c'è cioè degli errori allora a questo punto ah ma sì perché ho aggiunto questo però capite che in, un momento, in una valutazione sul momento così non si può entrare nel dettaglio ah questo è una svista questo ho messo in punto in virgola all'ultimo momento eccetera okay? e non è accettabile alcune volte dici, ah no ma io ho questa versione che funzionava allora guardiamo questa, ma poi ti consegno quell'altra, no? eh, perché c'è già anche il punto 2 dentro. No, eh, il, ciò che consegnate è una cosa sola. Okay? Quindi fate solo attenzione, come si dice, a non fare re regressioni, cioè nel senso che ciò che funzionava prima non fatelo tornare indietro, non fatelo non più funzionare mentre andate avanti a sviluppare i punti successivi. Quindi, sicuramente è comodo, magari quando sei una versione funzionante te la salvi da qualche parte, no? ti fai una copia del progetto, poi te lo tieni lì, mal che vada torni indietro a quel punto lì e cominci a lavorare su un altro ma nel frattempo mantienilo funzionante mm? ok, fine dell'introduzione. allora, eh, dicevo, cosa facciamo oggi? oggi cominciamo a fare un primo tema d'esame io eh, mi metto nelle condizioni in cui saremo all'esame quindi parto da zero, scarichiamo, così vediamo anche i vari passaggi diciamo, pratici no? allora, ehm... Vi farei, inizierei a fare oggi e poi terminiamo domani sera eh, l'ultimo tema d'esame che abbiamo dato, questo qua del 23 gennaio. Hm? Poi nell'ora successiva cominceremo quello del 23 settembre e andremo avanti così a concluderli. Eh, allora, io mi apro il testo d'esame che parla del database delle nazioni essenzialmente, delle, dei confini che abbiamo già visto. Ah, ecco l'altra cosa che. Ho um, dimenticato di dire che normalmente si chiudono le prenotazioni all'esame due giorni prima, no? come sempre sul portale, io nel momento in cui si chiudono le prenotazioni faccio i turni, quindi vedo quante persone ci sono, decido se servono due turni, se servono tre turni, sorteggio l'ordine, no, prendo l'elenco alfabetico, lo taglio in tre parti uguali e poi sorteggio l'ordine con cui vengono chiamati i tre gruppi e vi mando una mail dicendo no, eh, e pubblicando sul portale anche la composizione dei gruppi, gli orari, quando si entra, quando si esce, eccetera, eccetera. L'appello è l'inizio della prova. In quella mail vi dico anche qual è il database che usiamo, che useremo durante l'appello. Mm? O è uno dei database che abbiamo già usato, oppure vi dico guardate che database lo prendo da quel sito lì, mm? così voi un giorno e mezzo, due giorni prima avete già, potete già cominciare ad andare a dare un'occhiata a come sono i dati. Mm? magari non c'è proprio l'SQL, nel caso in cui magari lo importi da un altro sito, però perlomeno sapete già quali dati ci sono. L'altra cosa che vi avevo detto prima, lo ripeto, se qualcuno ha delle sovrapposizioni di esami con altri appelli nello stesso giorno, me lo dice, così io ne tengo conto no? per, la, eh, per, la, per la distribuzione nei, nei turni. Ok, fine parentesi. Allora, dicevamo, questa volta era un, un, un um, database che già conosciamo, perché l'abbiamo già usato durante il corso, e vabbè, qui spiega il testo, si considera il database contenente le informazioni e soluzioni dei confini tra diverse nazioni al mondo, che già conosciamo, spiega cosa fa la tabella country, riporta le nazioni definite in cui ciascuna nazione è identificata con un numero, un'abbreviazione univoca di tre lettere dal nome completo, lo sappiamo, la tabella contiguity rappresenta per ogni coppia di stati, stato 1, stato 2, il fatto che tali stati fossero confinanti a partire da quell'anno. I tipi di confine sono diversi, ma ci interessa esclusivamente il confine via terra, quindi quel contiguity type uguale 1. Vabbè, questa è la descrizione del database. Poi c'è effettivamente il testo di ciò che si vuole costruire, è un'applicazione JavaFX che permette di interrogare tra le base dati e restituire informazioni utili sull'analisi, utili all'analisi di flussi migratori tra stati. L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni. Punto 1 e punto 2. Allora, punto 1 cosa chiede? Permettere all'utente di specificare un anno di interesse, quindi in questa casa di testo inserisce un anno, e di richiedere il calcolo dei confini, c'è cioè un bottone calcolo a confini. A questo punto creare un grafo che rappresenti la situazione dei confini mondiali nell'anno specificato dall'utente. Le relazioni di confine da considerare sono tutte quelle in cui il campo IAR sia minore o uguale all'anno specificato. Il testo d'esame va a volte anche un pochino più in dettaglio rispetto a quanto siamo abituati nelle esercitazioni, giusto per rimuovere ambiguità. I vertici del grafo devono rappresentare le nazioni presenti in quell'anno e gli archi non orientati, non pesati, devono rappresentare il fatto che le nazioni confinano via terra. Punto 3, cioè C, stampare l'elenco degli stati, l'abbreviazione e il nome, indicando per ciascuno il numero di stati confinanti. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. E questo qua ovviamente dovrà essere stampato in questa casetta di testo. Quindi questo è il punto 1. Leggere i dati, creare un grafo e alla fine il numero di stati confinanti e poi il grado dei vertici del grafo, stampare i vertici e col, col, col grado di ciascuno a fianco. L'unica forza e difficoltà è l'ordine decrescente che richiede di scrivere tre righe di codice in più. Ok? Questo è il punto 1. punto 2 leggiamolo, ma poi lo, lo leggiamo brevemente e poi lo rileggiamo con calma dopo, e in questo caso si chiedeva di simulare, no? di implementare una simulazione su, sul database di prima, sul dataset di prima, simulare la diffusione di una serie di mille immigrati che vengono inseriti in uno stato iniziale, selezionato dall'utente tra quelli presenti nel grafo e si spostano tra gli stati secondo le regole enunciate di seguito. Quindi noi abbiamo questa mappa mondiale con tutti gli stati, noi simuliamo di avere mille persone che vengono posizionate in uno stato e poi vediamo cosa succede a quelle mille persone, cosa succede sulla base di queste regole. Al tempo iniziale t uguale 1, tutti i migranti immigrati sono nello stato iniziale, che ha scelto l'utente. Ogni volta che degli immigrati entrano in uno stato, sia al tempo 1 che ai tempi successivi, immediatamente il 50% di tali persone diventano stanziali, cioè si stabiliscono in quello stato. Ossia, non si muoveranno più dallo stato. Il rimanente 50%, che poi calcoliamo approssimato per difetto rimane non stanziale, cioè si continuerà a spostare negli stati confinanti. Quindi mille persone le mettono in uno stato X, di queste 500 diventano stanziali e 500 no, si sposteranno. Dove si sposteranno? Ad ogni nuovo istante di tempo, la popolazione non stanziale, quindi 500 che non si sono fermati, di ciascuno stato si sposta e si divide in parti uguali, anche qua approssimate per difetto, tra tutti gli stati confinanti. Quindi se in questo stato aveva quattro stati confinanti, quelle 500 persone si divideranno in quattro gruppi uguali di 125 persone e questi gruppi di 125 persone ciascuno andrà a spostarsi in uno dei quattro stati confinanti. Eh, se per caso la divisione non è intera, nel senso che in questo caso 500 diviso 4, faceva 125, non avevo nessun resto, nel caso in cui ci sia un resto, dice beh, il resto rimane eh, stanziale, mm. rimane nello stato di partenza e non si sposta. Vabbè, come caso particolare, ma in realtà eh, diciamo così, è già riassunto la regola del resto, se per caso il numero di persone che si dovrebbero spostare presenti in uno stato è inferiore al numero di stati confinanti, cioè le persone non stanziali sono 3 e il numero di stati confinanti sono 4, non si sposta nessuno. Mm. Ovviamente, diciamo, questi 125 vanno a finire in questi stati confinanti. Al tempo successivo, di questi 125, metà diventeranno stanziali nello stato confinante e l'altra metà si risposterà con la stessa regola, negli stati confinanti a quest'ultimo. Confinanti a quest'ultimo, di cui ovviamente c'è anche lo stato di partenza. Eh? La regola è generale, dallo stato a tutti quelli confinanti, dipende quanti ne ha. Quindi immaginiamo che abbia tre confinanti, 125 diviso 2 sono 62, giusto? 62 rimangono stanziali, anzi 63, e gli altri si dividono in tre stati diversi, quindi 20, 20 persone in ciascuno dei tre stati confinanti, di cui 20 tornano allo stato di partenza e gli altri 20 più 20 vanno in altri due stati, diciamo tra virgolette nuovi, oppure stati che a loro volta fossero confinanti con quello di partenza, non ci interessa, okay? vanno a spostarsi in altri stati. E questo va avanti, nella serie di spostamenti tutti gli stati confinanti avranno lo stesso numero di persone e quindi è possibile che alcune persone ritornino indietro al tempo t più 2 nel stato in cui erano al tempo t è un fenomeno normale e non deve essere trattato in nessun modo particolare, cioè non devo evitare queste cose qua, ad ogni passo di simulazione il numero di persone ancora non stanziali si riduce almeno del 50%, ovviamente, almeno perché il 50% di sicuro rimangono stanziali e poi ci sono tutti i resti delle divisioni che non si spostano, pertanto a un certo punto la simulazione si esaurerà in quanto tutti saranno divenuti stanziali e a questo punto ti fermi, questa è la tua condizione di fine della simulazione, quando non hai più persone che si spostano. A quel punto devi dirmi il numero di passi simulati e per ogni stato in cui vi sia almeno una persona stanziale, stampare il nome dello stato e il numero di persone presenti. Sempre stampato in ordine decrescente per numero di persone. Ok? E questa è la simulazione che veniva, fatta, veniva richiesta per il punto 2. Uh, L'ho le, letta subito, anche se cominciamo adesso a implementare il punto 1 perché questo elenco stampato in ordine crescente del numero di qualcosa e questo elenco stampato in ordine crescente del numero di qualcosa è un punto che ritorna quindi quando lo implemento magari lo faccio una volta sola per tutte e due penso già come farlo no? eh, conviene sempre dare un'occhiata avanti perché magari mentre faccio il punto 1 mi preparo già qualche cosa che mi serve per il punto 2 ok, questo è il nostro testo um, Partiamo dall'inizio ovviamente. L'inizio significa andare a scaricare il progetto base, lo salviamo da qualche parte, ah io l'ho già salvato questa, in una cartella temporanea e me lo importo in Eclipse. Allora qui abbiamo un progetto in formato zip, no? quindi non, non lo importiamo come progetto da git in cui eravamo abituati, ma lo importiamo da questa voce importa, crea nuovi progetti a partire da un file archivio o da una directory o da una cartella. Mm? Eh, io prima o poi riuscirò a picchiare colui che in Eclipse ha inventato la prima, la prima voce importa da un file archivio che non c'entra niente. Perché se lo andate a leggere, importa delle risorse da un file archivio in un progetto esistente. Mm? E quindi quando provate a farlo non ci riuscite, perché dice, in che progetto vuoi mettere? Eccetera. Allora, questo qua è Qualcuno ha scritto così e probabilmente deve essere scappato velocemente perché nessuno è riuscito ancora a beccarlo. Comunque la voce che ci serve è questa e ci chiede ma tu vuoi importare da una cartella che hai da qualche parte in cui c'è già un progetto e lo vuoi importare nel workspace oppure da un file archivio? In questo caso un file archivio, un file zip, lo andiamo a cercare, dove ho salvato? Una cartella temporanea qua, questo. E quando trovo l'archivio Eclipse mi dovrebbe dire che dentro questo archivio ha trovato un progetto. Va bene, vogliamo importarlo, finish e abbiamo questo cosiddetto progetto base del nostro appello, del nostro esame. Allora lo potete fare subito o lo potete fare dopo, nel senso che quando, quando poi consegnate l'esame noi poi vi chiederemo di dove è andato rinominare il progetto con la solita diciamo così, stringa S, numero di matricola, cognome, nome, no? in modo che poi quando ce le consegnate non si chiamino tutti esame 2017 altrimenti non capiamo più di chi sono. No? Okay, quindi se volete farlo subito... Facciamo così, io faccio finta di avere una matricola col mio nome, ce l'avevo ma non me la dico, è eh, la più piccola di questa decisamente. Ok, e questo è il nostro progetto. Adesso... Andiamo a vedere cosa ci hanno messo in questo progetto. Eh, essenzialmente, vi do già un progetto che contiene le librerie principali che vi servono, Qui in questo caso c'è il connettore MySQL e JGraphT, così non volete scaricarvele, eccetera, le metto già dentro il progetto. Eh, un main, un controller che in questo caso contiene già dei metodi vuoti, vi diamo già un fxml che contiene già lo scheletro dell'interfaccia e da lì partite, poi eh, in questo caso, questa casa di testo aveva già un nome, mm? Quindi a volte diamo già un nome oppure dei nomi di eventi ad alcuni bottoni, altre volte probabilmente dovrete aggiungere qualcosa perché vi serve, cioè, questo è... È tutta una base di partenza questa, no? poi da lì potete costruire semplicemente per accelerarvi un pochino, da un lato la, la stesura del codice e dall'altro rende anche più facile per noi eh, andare poi a confrontare i vari progetti, perché a questo punto sappiamo già come si chiamano gli elementi, come si chiamano i metodi che abbiamo già preimpostato, quindi è più facile anche per noi andare a orientarci nel vostro codice, visto che non dobbiamo vedere tanti. Um, poi in questo caso, ma molto spesso, c'è una bozza di classe DAO eh, che fa una query anche molto semplice, se non ricordo neanche più quale ci fosse in questo appello, con lo scopo diciamo così di testare facilmente se tutto funziona, se avete importato correttamente il database. Cioè non è detto che questa query vi serva o vi serva esattamente così che possa essere modificata, è semplicemente un metodo che, in questo caso c'è una query, c'è un metodo, c'è un main, che mi permette di verificare al volo, dopo che ho importato il progetto, se il progetto funziona su tutte le librerie che mi servono, se si collega al database, eccetera, eccetera. No? Quindi per quello imbastiamo già un metodo del DAO e a volte, anzi spesso, anche in un package model, model eh, ci sono uno o più Java Binks, quindi classi base, che rappresentano i dati. Quindi tutta la parte, diciamo così, più di basso livello, meccanica di impostazione del progetto, ve la diamo già data. Occhio che non è detto quando guardate questi bin che abbiano tutti i metodi che vi servono. C'è il discorso dell'HashCode dell code equals, ma in questo caso ce l'ha già, però magari a voi serve diverso, perché ci dovete fare, come usate quell'oggetto lo saprete solo avanti voi. Eh, deve essere inserito in una coda prioritaria, deve essere comparable, deve essere ordinato, e beh, il, comparable lo dovete mettere, il comparatore lo dovete aggiungere voi e così via. Quindi non date per scontato... Eh, che questi oggetti che vediamo qua nel progetto non debbano essere toccati cioè, se vi va bene va bene così se invece dovete aggiungerli, modificarli eh, è roba vostra quindi fate, fate cosa volete non è detto che, no, che sia esattamente la versione perfetta, definitiva però diamo un'occhiata ci orientiamo in questo progetto mm? poi dentro il progetto c'è una cartella db dentro la quale c'è il nostro database mm? Allora, prima di iniziare a lavorare in Java, ovviamente ci dobbiamo importare il database. Importare il database, questo è un file zip, quindi anche qua dovrò aprirlo, eh, open with System Editor, lo apro e questo lo copio sempre in una cartella temporanea, sempre mi... e poi me lo importerò. Non è qua, non è qua. Temp, eccolo qua. Quindi questo counters.sql me lo devo importare. Quindi aprirò il mio ID SQL, Mi collego. No, non mi collego perché il database non l'ho avviato. servizi dov'è la M MySQL? Io qua sto usando MariaDB installato direttamente sulla macchina, se usate XAMPP dovete avviare il database ovviamente usando XAMP. Ok, adesso è running e quindi dovrei riuscire ad accedervi. Ok. Quindi ho già dei database che ci possono essere su quella macchina, importo quello che ho appena scaricato, abbiamo detto che l'ho messo in questa cartella temporanea, ed eseguo la query. C'è sempre questo messaggio che dice che l'importazione dà dei warning, ma non è un problema, e alla fine abbiamo il database countries descritto nel testo. A questo punto possiamo, come dicevamo, a testare. In questo caso appunto c'era un metodo di main nella classe DAO che fa questa dunque load all countries per ciascuna country la stampa, giusto per vedere se funziona. Ovviamente dovete verificare a seconda del nome del database che avete dato e della password del database che c'è su quella macchina, eventualmente dovete modificare la stringa di connessione che c'è dentro il DB Connect in questo caso questo dovrebbe funzionare e quindi se io eseguo questo programma che è solamente la classe DAO chiaramente dovrebbe vedere, dovrei vedere esatto che qualcosa funziona quindi è in grado di leggere il database e mi stampa l'elenco degli stati ok, quindi sono riuscito a importare e a far funzionare il progetto base. A questo punto da lì adesso comincio a costruire. Comincio a costruire cosa? Comincio a costruire ciò che mi chiede il, punto, il famigerato punto 1. Quindi creare un grafo, un grafo che rappresenta la situazione dei confini mondiali nell'anno specificato dall'utente. quindi avrò bisogno di una classe model che istanzi un grafo, questo grafo dovrà avere come vertici probabilmente l'oggetto country che abbiamo già visto e poi deve popolare gli archi tra questi vertici. Da qua in poi sono tutte scelte vostre, nostre, individuali, come faccio a costruire il grafo? Quali dei metodi uso per costruire gli archi? Quanto mi serve costruire un identity map o no? Come devo modellare l'ORM, le relazioni, devo modellarlo oppure no? Mi serve un oggetto contiguity oppure no? Ci sono mille varianti, tutte possono portare alla soluzione giusta. Quindi non c'è da questo momento in avanti una via preferita rispetto alle altre. Ok? Cercate solo di evitare magari di ficcarvi in delle strade per cui poi i tempi di esecuzione siano molto lunghi. Il tempo di esecuzione noi non andiamo a valutare, non entra a far parte del voto d'esame, entra a far parte del voto della seconda parte, la diciamo, furbizia dell'algoritmo. Però se un, un, uno ha un programma che funziona nel punto 1 e ci mette 10 secondi e un altro ha lo stesso programma che funziona e ci mette 3 minuti, va bene lo stesso. Se ci mette 30 minuti no che non va bene perché non riusciamo a correggerlo, non riusciamo a vederlo a vederlo funzionare e voi stessi non siete riusciti a provarlo, a verificare che funzionasse. Ok? Quindi evitate gli algoritmi che magari vi portano a tempi di esecuzione esagerati. Allora dicevamo devo creare un modello che contenga il grafo, quindi creiamo una classe model che non c'era ancora. e questo modello principalmente dovrà, dicevamo, creare il grafo, creare cosa? Un grafo, mi dice lui, i cui vertici sono delle nazioni, i vertici del grafo rappresentano le nazioni e gli archi sono non orientati e non pesati, quindi un simple graph. grafo non pesato, non orientato. Quindi un undirected graph di vertice country edge default, poi mettiamo anche un private davanti, graph. E nel costruttore del modello... Possiamo istanziare Graph a New Simple Graph. Di Default Edge. Punto class. Quindi nel costruttore del modello. creiamo l'oggetto grafo vuoto e poi eh, ci predisponiamo un metodo del modello crea grafo che riceve come parametro un anno. Mm? Public void. Quindi in questo caso il metodo crea grafo popola il grafo con i dati di quell'anno corrente. La, la variabile anno può essere o un int, se vogliamo una cosa più semplice, oppure potrebbe essere un oggetto java.time.year. Come abbiamo visto l'altra volta la, la classe per rappresentare gli anni possiamo anche usare quella è abbastanza indifferente in questo caso non, fa, non dovendoci fare particolari manipolazioni è abbastanza indifferente e quindi qua aggiungiamo no, aggiungi gli archi i vertici scusa e aggiungi gli archi Al grafo che presumo vuoto allora qua mi faccio già una prima domanda su cui poi no, io cerco man mano che vado avanti no, di, cercare di ricordarmi anche quelli che potevano essere gli errori frequenti che abbiamo riscontrato in, in, in sede d'esame se facessi così il problema che ho è cosa succede andiamo in preview l'utente mette un anno 2006 calcola confini e lui calcola il grafo, stamperà le cose. Cosa capita se poi dopo, subito dopo, senza chiudere e riavviare il programma, qualcuno scrive 1900 e rischiaccia calcola confini? Allora, ciò che deve succedere, lo so, deve calcolare i confini del 1900 dimenticando quelli precedenti, okay? Allora, però dobbiamo farlo succedere a livello di codice. Messo così, c'è un rischio, nel senso che io il grafo l'ho creato una sola volta quando chiamo crea grafo due volte aggiungi i vertici beh, tenderebbe ad aggiungere una seconda volta sappiamo che male non fa, è solo un po' di tempo sprecato perché in realtà i vertici sono in un set, quindi eh, non, si, non è possibile inserire due volte lo stesso vertice però aggiungere gli archi significa che non cancella gli archi precedenti ne aggiunge dei nuovi quindi abbiamo due scelte, o nella crea grafo, prima di aggiungere vertici e archi, eh, cancello quelli vecchi, oppure, forse faccio prima, a buttare via tutto e creare un grafo nuovo da zero. Quindi io il grafo non lo creo al costruttore del modello, in questo caso lo creo ogni volta che viene chiamato il metodo, il metodo crea grafo in questo caso mi sembra forse più semplice così perché è più semplice? perché ho scritto una riga di codice anziché 3 o 4 per andare a cancellare gli archi cancellare i vertici eccetera quindi se dà lo stesso risultato e richiede meno tempo di implementazione è una cosa buona ok, a questo punto però non è detto che sia sempre così la soluzione dobbiamo sempre ragionare su che cosa succede non solamente la prima volta che il programma viene eseguito ma il fatto che l'utente può richiedere le funzioni del programma più volte, quindi dobbiamo fare attenzione a che cosa rimane di vecchio e se cosa vogliamo che rimanga e che cosa invece vogliamo ricostruire da zero. Allora, aggiungere vertici è facile: perché? Eh, perché, perché è già fatto il metodo loadAllCountries, che quest'anno avremmo chiamato listCountries. Ho cambiato leggermente i nomi dei metodi del DAO come convenzione, ma eh, la sostanza è sempre la stessa. Ce l'abbiamo già, quindi magari ci potrebbe anche far comodo tenerli. Mentre lo leggo me lo salvo, perché magari mi serve in un altro momento, anzi, di sicuro mi serve in un altro momento, quando ho la tendina da popolare. Quindi non anziché prendere le e usarle direttamente per, popolare, per aggiungere i vertici del grafo me li salvo in una lista e poi userò questa lista per creare il grafo ma anche per eh, definire il contenuto di questa tendina qua quindi una lista di country countries possiamo chiamarlo java.util quindi per aggiungere i vertici innanzitutto me li faccio dare dal DAO borders DAO countries uguale DAO.loadAllCountries e una volta che ce l'ho questo elenco di countries che tra l'altro va a soppiantare l'eventuale ehm, elenco precedente, perché se avessimo già schiacciato questo bottone una volta avremmo già l'elenco dentro il countries, questo load all countries lo ricarica di nuovo da capo, da zero e questa lista viene sostituita a quella precedente, questo forse è Inutile perché l'hotal country mi restituirà sempre gli stessi elementi. Mm. Però potrei evitarlo la seconda volta, diciamo così. Potrei vedere la seconda volta se country sia diverso da null e evito di ricaricarlo. Eventualmente sono aggiunte che si possono fare dopo queste. Quindi ho la lista dei country delle, eh, delle, delle città e quindi posso aggiungerle al grafo come vertici. Quindi graphs punto add vertices, add all vertices del grafo, graph, graph dell'elenco countries, countries, E qui ho risolto il problema degli archi, dei vertici. Adesso dobbiamo aggiungere gli archi. Aggiungere gli archi significa trovarli prima di tutto, quelli che soddisfano un determinato vincolo relativo all'anno quindi dobbiamo trovare le coppie di country che sono legate alla tabella contiguity in cui l'anno sia minore o uguale del parametro passato okay? di questi valori qua quindi Dobbiamo fare una query, allora in modo più veloce è fare una query che mi dia già direttamente le coppie di stati che sono i vertici. Con una query solo ce la caviamo. Okay? Ce l'avevamo già anche fatta, però poi dimentichiamoci che abbiamo già fatto un esercizio molto simile eh, e ri, ri, ricostruiamola da zero. Okay? Allora, una query che restituisca le coppie di stati il cui anno è minore o uguale di allora proviamo a scriverla qui sono su contiguity quindi select from contiguity di sicuro la condizione che l'anno che si chiama year, sì, è minore o uguale o minore, cosa dice il testo? l'anno sia minore o uguale, ok, all'anno passato, diciamo 2000 ad esempio, e cosa seleziono? Beh, la cosa migliore, la cosa più, più semplice è il primo e secondo numero di stati e quindi ho qua già le coppie di numero di stato che voglio collegare. Adesso, come faccio a passare dal numero di stato al country? Perché io dovrò aggiungere un arco, ma un arco è tra... cioè nel, nel mio grafo ho dei country, non ho degli interi. Quindi nel mio add edge dovrò passare due oggetti country. Allora, eh, i modi sono due, di base. Il primo modo è complicare questa query in modo da avere tutte le informazioni per poter costruire un oggetto country vero e proprio. Allora questa query mi restituirà non due numeri interi, ma due oggetti country. A questo punto posso aggiungere l'arco. L'altro modo è quello di dire, no, lasciamo la query così, che è più semplice, più veloce, e ci costruiamo nel codice Java una mappa che ci permetta di ricondurci dal, ehm, dal numero di stato all'oggetto ehm, all country corrispondente. Una sorta di identity map alla buona. scelgo questa seconda strada però scelgo eh, potrebbe, possiamo anche farlo nell'altro modo cioè, ogni, ogni pensiero di biforcazione ci sono modi diversi di risolverlo eh, mi sembra più semplice o più veloce far così, quindi aggiungere semplicemente una mappa che mappe un integer in un country Lo chiamo country map e questa country map la Creo e l'inizializzo qua, new hash map, e ovviamente l'inizializzo la devo riempire con tutti no, i riferimenti che mappano il, il numero di stato con lo stato vero e proprio, quindi for uh, country C due punti uh, this.countries this.countrymap.put il numero intero che cos'è? C.getcode getcountrycode virgola C la country quindi popolo la mappa associando a ciascun intero, che è il country code di uno stato C, l'oggetto completo C che rappresenta lo stato, la country. Questo mi permetterà poi di aggiungere gli archi, avendo anche solo la coppia di, di country code. Ok, Allora questo metodo del, del DAO che ci serve public, dovrà restituire che cosa? una lista di coppie di interi, giusto? Una lista di oggetti che contengono ciascuno due, due numeri interi, due country code. Allora mi posso creare un oggetto, se non sbaglio c'è già in Java un oggetto che si chiama per. get country path anno In java java effects no non è questo vabbè facciamo finta di niente Anche, io ricordavo, ma, che esistesse un oggetto del genere. Abbiamo, siamo all'esame, abbiamo internet. Ok, c'è ma non è, non è. nella libreria standard, esiste questa libreria Paci Commons, ricordavo, perché sono librerie, estensioni alle, alle collection essenzialmente abbastanza usate ma non c'è nella libreria standard. Quello che c'è in JavaFX dice che rappresenta name value pair, coppia nome valore, che non è quello che ci interessa. Ok, non c'è già pronta, ce la facciamo. Quindi nel modello ci aggiungiamo un'altra classettina eh, integer pair che conterrà semplicemente numero 1 e numero 2, che sono i due country code. Costruttore, set per n1 e per n2. Mettiamoci un private qua davanti. Quindi il nostro DAO dovrà restituire una lista di questi integer per. Mi serve un veicolo che mi contenga i dati che mi servono. Prima trovo se c'è, se c'è già un oggetto che fa il caso mio, eh, non c'è, allora me lo costruisco. Quindi a questo punto la query sarà... questa che abbiamo testato prima, select stato 1, stato 2, from contiguity, ricordatevi gli spazi qua dentro, eh? hanno minore di punto interrogativo, questo è il parametro, questa è la query che vogliamo eseguire. E quindi il DAO eseguirà questa query: connection uguale dbconnect.getConnection prepare statement uguale connection.prepare statement passandogli l'SQL. SQL allora, prendiamo la finestra ovviamente qui abbiamo un try catch da aggiungere per gestire l'eccezione dopodiché questo statement prima di eseguirlo dovrò iniettargli il valore, l'anno no? al posto del punto interrogativo quindi statement.set int primo parametro che anche l'unico hanno. Result set result uguale eh, statement.executeQuery e a questo punto sono pronto a estrarre questo elenco di valori che mentalmente è questa tabella, ce lo visualizziamo con questa tabella, all'interno di una lista di coppie di interi. Quindi while result set.next aggiungo il risultato. Allora, il risultato è un oggetto che devo preparare prima e poi aggiungerci dentro. Quindi list integer per result uguale new list, new array list. E quindi qua dentro, eh, result.add, aggiungo un nuovo elemento che è un nuovo integer pair, il cui n1 sia la prima colonna della query, quindi re, result set.getInt della colonna state1Number, E la seconda componente di questo oggetto è r.set.getint di state2number che era sopra. A questo punto abbiamo il risultato è che contiene un elenco di coppie di interi possiamo chiudere la connessione non dimenticate mai il connection.close. se no il programma dopo un po' che gira smette di funzionare perché satura le connessioni e poi return result return null, se capita qualcosa almeno ce ne accorgiamo da un null ritornato dal, dal metodo. Quindi questo è molto semplice, se funziona come dovrebbe ci aspettiamo di poterlo usare dal nostro model per ottenere tutte le coppie di, di numeri interi che corrispondono agli anni, cioè alle country da collegare all'interno del grafo. Quindi avremo il nostro lista di integer per eh, confini, ce la facciamo dare dal DAO, passando l'anno che riceviamo come parametro, quindi anno. Questo anno arriverà al controller ovviamente. e questi confini eh, li vado a analizzare, questa è una lista di coppie di interi, e creare per ciascuna coppia creo l'arco corrispondente. Quindi for integer per p due punti confini, l'ho fatto, aggiungo un arco. Passandogli country1 country2. Allora, country1 che cos'è? Country1 è la country che corrisponde a p.getn1. La country che corrisponde la ottengo dalla mappa, quindi sarò, sarà un this.countrymap.get di p.getn1. e idem l'altro. Dove ho un GTN2. Questo ovviamente funziona anche in casi limite, in alcuni casi limite non in altri. Cioè, se questa lista confini fosse una lista vuota, cioè l'utente come anno indica, eh, indica l'anno 30, non 1930, allora eh, la query troverà niente, no? probabilmente. Se io anziché 2000 metto 30, non ho copie di stati perché questo dataset eh, parte dal 1400 in avanti, qualcosa del genere. 1700 non ricordo sì. no, anche dire che il? Deve a uno. che il, il, il, il cont sì, grazie. Nella query adesso lo aggiungo. Um, sì, non abbiamo filtrato sul tipo di contiguità tra stati. Quindi devo modificare la, la query. Uh, stavo, finisco solo la frase che stavo dicendo prima. Uh, quindi, nel caso in cui l'anno sia troppo presto, in certo senso. Eh, questo elenco di confini è una lista vuota, il che vuol dire che avrò un grafo che ha tanti vertici ma zero archi, che di per sé non è malato, o perlomeno il modello può essere contento così, magari è ciò che gli chiedevano, sarà poi il controller che eventualmente stampa e dice attenzione, non ci sono archi nel grafo oppure non ci sono stati confinanti, però di per sé non è sbagliato, non c'è un errore, è un grafo un po' anomalo però il modello non deve arrabbiarsi. Diverso è se questo DAO getCountryPass ritorna un null, perché vuol dire che c'è stato, noi l'abbiamo ritornato come eccezione, eh, c'è stato un errore nel collegamento con il database. Quindi in questo caso dovremmo catturarlo. Ehm, giustamente mi fanno notare che la query non è completa, qui devo aggiungere un pezzo, che è type sia uguale a 1, che chiaramente limita il, il risultato no? solamente a questo tipo di confine. Quindi lo prendo, lo aggiungo al DAO, più... Ok, quindi in questo caso dovrebbe essere occhio croce completo. Possiamo provare a verificarlo. Possiamo mettere anche solo un semplice metodo, o una classe test model, o una semplice main all'interno del modello m.crea Dell'anno 2000, come valore di esempio, system.out.println di m.grafo. Posso accedere alla variabile graph perché sono dentro la classe, se fossi in una classe testModel separato, non potrei leggere chiaramente graph che è una variabile privata, dovrei esporla con un metodo getGraph ad esempio. Quindi adesso possiamo provare almeno la costruzione del grafo. Allora, dove siamo? In model, run, cosa mi ha stampato? Mi ha stampato l'elenco degli stati, e vabbè ci siamo, e poi l'elenco di coppie di stati che dovrebbero corrispondere ai confini minore o uguale di quell'anno quindi a prima vista sembra perlomeno non si è piantato sembra funzionante se cambiassi l'anno eh, facciamolo così chiamiamolo due volte questo metodo visto che nella teoria l'abbiamo pensato in modo che funzioni correttamente 1700 1700 ho qualcosa, andiamo a vederlo no, non ho più niente quindi andiamo più avanti Vabbè. 1900 ho già qualcosa ok, quindi avrò l'elenco degli stati che è uguale, ovviamente per come l'ho costruito li metto sempre tutti dentro, e l'elenco però, qua inizia qua, l'elenco degli archi che è diverso. Stati Uniti-Canada, invece qua nel 1900, scusate l'ignoranza, può darsi che il Canada non esistesse ancora, ma il Messico sì. e quindi le, i confini che saltano fuori sono diversi qualcuno di voi esperto nella storia del Canada magari mi sa dire perché nel 1900 gli Stati Uniti non fossero confinati col Canada ok sì Allora, lui mi chiede come fare a sapere se il grafo che abbiamo costruito è giusto, eh, no, non puoi, nel senso che dovresti sapere esattamente come deve venire, allora quello che si può fare è andare ad analizzare il risultato, e magari guardando la campione, cercando sì, tu dici stampo il numero di archi e il numero di vertici, va bene, allora se poi il numero di vertici è 206, è giusto o sbagliato? con la query, ma la query era giusta o sbagliata? No. Sì, sì, no, ma la query te lo dice? Eh? 190. Eh? Quindi se tu dici se io nel mio grafo 190, o meglio la metà di 190 archi, perché qua dovrebbero essere tutti, tutti doppi, no? 100, 101 e poi c'è 101, 100 sotto, quindi nella query ti vengono fuori tutti e due volte. Quindi nel tuo eh, grafo avrai, se la query è di 190 righe, sull'anno 1900 dovresti avere eh, fa? Eh, 95 eh, archi. Quindi in quel caso hai un controllo di coerenza no, tra quello che ti dà il database e quello che hai costruito nel grafo. Poi magari era sbagliata la query a monte. Quindi la, la certezza esatta eh, uno la può avere solamente se lo confronti il risultato finale con qualcun altro che ha diciamo così, la certezza del risultato, quello che possiamo fare chiaramente sono dei controlli, hm? controlli per, per vedere che ciò che abbiamo creato abbia senso, no? sia coerente perlomeno, no? cioè, se vedo che qui da 190 e il grafo ha 10.000 archi, non va bene, hm? se ha 190 archi anche non va bene, perché vuol dire che avrò fatto degli archi diretti orientati anziché non orientati, no? quindi un po', dobbiamo spendere un po' di tempo ad analizzare ciò che abbiamo fatto, la certezza assoluta che non abbiamo sbagliato… Non ce l'ho, non ce l'ha nessuno. No? Ok, ehm, allora a questo punto siamo quasi alla fine, nel senso che cosa dobbiamo farcene di questo risultato? Cosa ci diceva il testo? Ci diceva, beh, dopo che hai costruito questo grafo, stampa l'elenco degli stati, abbreviazione e nome, e abbiamo un po' di fortuna perché il toString dell'oggetto dell country mi dà già l'abbreviazione del nome indicando per ciascuno il numero di stati confinanti Ma questo è facile perché è il grafo è il, il grado del vertice Quindi qualcuno qua può dire ah, per ciascun country devo trovare gli stati confinanti devo fare una query select count no? dei confinanti sempre nella tabella contiguity no, questa informazione in questo caso ce l'ho già nel grafo se volete potete anche farvi la query, vi fate queste 190 query in più, no, ma... eh, però prima vediamo se queste informazioni ce le abbiamo già, il fatto che abbiamo costruito un grafo forse ci, ci dà già ehm, la facilità di avere una certa serie di informazioni legate a quali sono i vertici, come sono collegati e così via, quindi io leggo state confinanti non come numero di righe nella tabella contiguity, bensì numero di archi che sono incidenti su un, sul vertice country. L'elenco deve essere stampato in ordine decrescente del numero di stati confinanti. Vabbè, non è difficile però una palla perché devo avere una lista ordinata per un criterio che non è, in questo caso gli stati ci sono, eh, ci sono saltati fuori in ordine, dove è andato l, la console, in ordine alfabetico in certo senso, noi invece dobbiamo stampare in un modo diverso. Allora, per farlo abbiamo bisogno di mettere in ordine una collection, una lista, che sia ordinata però sulla base del numero, quindi devo prima costruire questa lista e ordinarla. Vabbè, vuol dire che ci vorranno tre minuti a costruirsi un nuovo oggetto che tenga dentro una country e un numero, no? Country, num, and num. Sì, non, ho, non mi viene un nome più furbo per questa classe. Eh, che contiene dentro? Country, country è un private int num. E questo oggetto non fa altro che vabbè, un bind di semplice semplice, il costruttore che prende i due campi, i setter, ma soprattutto questo oggetto lo creiamo perché sia ordinabile per numero, quindi questa classe qua deve soprattutto implementare l'interfaccia comparable di country and number e quindi devo aggiungere soprattutto il metodo compareTo che confronta due elementi secondo il criterio del numero decrescente. Quindi di base io farei this.number meno other.number questo comparatore mi darebbe l'ordine crescente, ok? perché mi dice che il primo oggetto è maggiore del secondo se il numero è maggiore del secondo. Io voglio però che questo comparatore mi dia l'ordine decrescente, quindi o faccio il sort al contrario oppure faccio il comparatore al contrario, ci metto ben meno davanti e questi oggetti si ordinano in, in, in ordine decrescente di, di numero. A questo punto, visto che ho questo oggettino di servizio, nel model devo costruire, eh, sì, devo costruire questa lista di country and num. New. Uh, facciamo una linked list no, è uguale e cosa faccio? questa lista la riempio con le nazioni e il grado quindi il grado di connettività il numero di vicini di tutte le nazioni che hanno almeno, una, almeno un confinante così adesso in questo caso non è, non è scritto nel testo però gli stati che non erano presenti nel 1900 avranno zero confini e quindi non, non, non mi vanno a inquinare questa lista. Quindi in questo caso farò per tutti gli archi del grafo. Ma ce l'ho già. For country C, this.countries. Quindi country. Per tutte le nazioni che ho già nella lista pronta. Lista.add new country and number di C, virgola, il grado di C. Mm? Graph.neighbor .uh, list of del grafo graph. e il vertice C questa neighbor list of non mi interessa in realtà la lista ma mi interessa solamente la dimensione però ho fatto troppo in fretta perché mi serve in realtà prima questa cosa qua e poi solo se confinanti è diverso da zero abbiamo detto devo aggiungerla giusto? quindi questa riga qua cosa dice? dice prendo la country C mi faccio dare dal grafo la lista dei, degli adiacenti, quindi gli archi direttamente collegati a C e di questa lista mi interessa la dimensione, questo è il numero di stati confinanti con C e quindi nella mia lista nella, aggiungo C e il numero di confinanti. Questa lista l'ho popolata, quindi sarà, immaginatevela come due colonne, country, numero di confinanti, country, numero di confinanti, country, numero di confinanti è ordinata in realtà per ordine alfabetico di country perché così l'ho aggiunta una lista aggiungo in fondo, adesso devo riordinarla secondo il numero decrescente di nazioni, di, di confini, usando collection, collections.sort di lista. lista è un oggetto che ha un comparable, quindi collection.sort ordina l'elenco, la collection sulla base di quel criterio. Se volessi un criterio diverso potrei anche qua direttamente creare un nuovo comparator che eh, definisce il criterio arbitrario che ci interessa. Allora a questo punto tutto questo lavoro il model lo fa, ma poi la lista dovrà essere stampata alla fine da, dal, dal controller. Quindi questo, modello crea grafo, questo metodo crea grafo non è tanto void, ma dovrà restituire una, questa lista, se tutto va bene. Quindi una volta che ho creato sta roba, ritorno della la lista, che poi il controller ci penserà a mettere in bella. Ok? Aggiungiamo ancora una riga al nostro programma di test per verificare che effettivamente questa lista contenga qualcosa di sensato. Allora, salviamola. Prendiamola da qua, dal crea grafo e dopo che ho stampato il grafo proviamo a stampare gli elementi della lista. Stamperò una stringa, due punti, un numero a capo, la stringa è cn.getCountry.toString, dovrebbe già andarmi bene, e l'altra è cn.getNumero punto e virgola Vediamo cosa salta fuori Allora, c'è che salta fuori qui. Russia 24, Germania 23, Cina 15, Turchia 14 e via via a scendere. 4, 3, 2, ci sono alcuni stati che hanno un confine solo Portogallo mi quadra perché lui eh, ci confina solamente con la Spagna San Marino solamente con l'Italia UK confina via terra solamente con l'Irlanda quindi a campione di nuovo no? Sembra che questi dati comunque hanno senso sembrano corretti allora questo è la parte di model e di DAO che ci serve risolvere il punto 1 ciò che dobbiamo ancora fare che ci occuperà i primi 5 minuti della prossima lezione è di agganciare questo al controller il controller cosa dovrà fare? Beh, alla fine dovrà chiamare questo metodo dopo aver fatto un paio di controlli che hanno inserito dall'utente sia effettivamente un numero intero quindi sono quelle quattro righe di controlli e poi la chiamata crea grafo che fa tutto il resto del lavoro come abbiamo visto quindi questo chiamata che adesso abbiamo nel main la dobbiamo ovviamente inserire dentro il controller, quindi questo esercizio qua al momento lo sospendiamo e lo riprendiamo domani nella lezione delle 17.30, buon intervallo.